Non è solo un mix Panamano non devo fare In a power di potenza Fee all the, old, the in a deep place Ganja Is the healing of the nation So legal Quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a un wicked man So legal Quiero mi ganja legal Por ocultarme si no soy ganja Venga mi llaman Que tú me no estás haciendo nada más